Ciao, mi chiamo Denis, la S si scrive ma non si pronuncia. Oggi sono qui per fare una cosa molto particolare che molti di voi anche fuori dal canale mi hanno chiesto, ovvero tagliarmi i capelli. Molti mi dicono tagliati i capelli che fa caldo, che è estate, che non ti stanno bene e oggi voglio provare ad ascoltarvi. Ho preso questo specchio che è rotto solo dalla vostra parte quindi a me non mi porterà sfiga. Questo rasoio la puntina del rasoio e queste forbici mi taglierò anche la barba già che ci sono per tenere un attimo di sospenso quindi inizio dalla barba col rasoio Mi dimentico sempre di tagliare i pezzettini qua dietro della barba infatti spesso la mia barba rimane mezza tagliata mezza no ma questo rasoio devo dire che è valido magari vi lascio il link in descrizione e adesso mi rimane la domanda il pizzetto i baffi li taglio o non li taglio ma si sì, dai tagliamo tutto quanto Ora arriva la parte più importante, e inizio dalla domanda più importante, ovvero il rasoio lo uso anche per i capelli oppure no? Sì o no? Capelli o non capelli? Sentite il sibilo dell'aria attraverso il rasoio? Se lo uso per i capelli mi sa che ci metto questa puntina, questo accessorio che tiene le cose un po' più lunghe, iniziamo a vedere da un lato come viene, dai di lato si può fare, vado Ci deve essere qualcosa che non va bene. Forse è che sto usando un rasoio per la barba per i capelli. Forse la puntina per i miei capelli così folti non va bene. E a questo punto procederò utilizzando le forbici. Mi ci vorrebbe qualcosa che tiene lo specchio. Ma sì, vado senza specchio io. Tanto vado a mano, io mi sento. Mi sento, sentite il suono del taglio dei capelli, alzo un attimo il microfono, lo alzo per voi. No, dai, meglio prima o meglio dopo? Sta già migliorando un po'. Devo sfoltire un po' di più qua vicino alle orecchie. Eccoli che li ho presi, li sento. Adesso li sentirete anche voi. Inizia a starci, però tengono ancora un pochino caldo, quindi andrò un po' oltre. Li rendo più aerodinamici vicino alle orecchie. Ancora un pochetto qui. Mamma mia, fanno un volume pazzesco qua dietro. Ora, almeno da questa parte, sembra un taglio decisamente più leggero, più estivo. Vado dall'altra parte sperando di riuscire a farlo uguale perché non è da dare per scontato come cosa. Riuscirò a farli uguali oppure no? Seguitemi e lo scoprirete. Forse sto tagliandone troppo alcuni e troppo poco altri da questa parte. Provo a capire quali sono più lunghi. No, questi, questi lo sapremo dopo cosa succede. Abbiamo un po' di ciuffetti qua in cima, che sono quelli più ostici da entrambe le parti. Ho la testa simmetrica. Che bella cosa. Ora ho scoperto un barbatrucco. Devo tagliare proprio vicino, vicino alle orecchie, senza tagliare le orecchie. E l'aerodinamica migliora tantissimo. Le basette come le faccio? Io tiro fuori di nuovo il rasoio. Vediamo. Niente, è un rasoio per la barba e io sto usandolo per i capelli, quindi non ci siamo. Forse è con l'estensione che non funziona, ma io li potrei tenere anche così di lato, non sono male.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 e di mettere la campanellina se siete curiosi di vedere cosa succede nel prossimo video. Io adesso vi saluto e ci vediamo presto. Ciao!